Ciao amici del Toro, sono Cleo, astrologa per Astro Sempre. Iniziamo sì. questo viaggio nel 2022 con una bellissima notizia. Giove si è spostato dall'aspetto disarmonico che aveva nel 2021 quando si trovava in acquario per andare in pesci, segno a voi amico. Cosa significa questo? Che dopo un anno di ostacoli e di sfide siete pronti a rimettervi in gioco. Tutto fluirà molto più velocemente con la stessa fatica otterrete maggiori risultati. Nella vostra undicesima casa, che sappiamo essere la casa dei nuovi orizzonti, delle nuove prospettive, dei nuovi progetti e dei nuovi amici. Arriva dalla decima dove si trovava congiunto a Saturno, pianeta dei rallentamenti, dei tagli e delle paure. Adesso, che Giove si è spostato, vi sta facendo vedere con maggior chiarezza l'obiettivo finale, il vostro traguardo. Siete ancora sotto l'influsso di Urano, pianeta delle rivoluzioni e dei cambiamenti, che è sul vostro segno dal 2018. Questo Urano sta stabilizzando la vostra calma perché sappiamo che voi siete il segno più fisso dei segni fissi quindi non amate i cambiamenti se non fatti con le vostre modalità e con le vostre tempistiche. Questo 2022 Urano, Saturno e Giove vi stanno portando davanti a un bivio vi troverete a prendere coscienza dei vostri obiettivi. Dove non vedrete gratificati i vostri sacrifici, siete pronti a dare un taglio e ad allontanarvi e cambiare strada. Giove che entra in questa undicesima casa vi amplierà le amicizie e quindi amicizie che portano nuove amicizie, e questo diventa un circolo virtuoso che può aiutarvi anche dal punto di vista lavorativo per presentare i vostri progetti. Ma non dimentichiamo che il toro è un segno governato da venere, quindi per lui sono importanti anche l'amore e la famiglia, e quindi nonostante questo Giove ci parli molto spesso di situazioni più concrete, entrando in undicesima casa e ampliando le amicizie, amicizia dopo amicizia può farvi conoscere la persona giusta. Se vuoi saperne di più, ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it.